Di social network e soprattutto del contributo dei social all'industria eh, del calcio, parliamo in questo spazio di approfondimento. Lo facciamo eh, con l'ospite, il nostro ospite che ci ha raggiunto in collegamento. Vedo Luigi Di Maso, che è Head of Digital di Social Media Soccer. Ben trovato, Luigi. Grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, Valentina. Grazie a voi per l'invito. Ecco, Parliamo di social, parliamo di industry, del mondo del pallone perché ormai è diventato un vero e proprio business, una vera e propria impresa eh, quella del calcio a livello italiano, a livello europeo e eh, globale. Il vostro è un progetto che proprio si inserisce in questo contesto, in questa eh, cornice perché voi nascete proprio come piattaforma di monitoraggio dei social a livello dei club e dei singoli atleti ma nel frattempo siete diventati anche molto altro. Eccoci, vuoi spiegare appunto la vostra evoluzione? Partiamo da qui. Sì, noi come hai detto bene siamo partiti come piattaforma di monitoraggio dei dati social ehm, 4-5 anni fa quando oltre a essere gli unici eh, a immaginarci un tool eh, di questo tipo per il calcio eh, eravamo un po' quelli che avevano iniziato a intuire che tutto il mondo digitale, il mondo dei social avrebbero avuto presa anche mh, nel settore del calcio, quello che poi ora si può definire pregi e difetti eh, a tutti gli effetti una vera uh, e propria industria. Poi siamo eh, evoluti proprio come è evoluto il, lo sport system, quindi siamo diventati a tutti gli effetti un'agenzia totalmente verticale sul mondo del calcio, quindi lavoriamo con leghe, club, calciatori e allenatori, di questo bellissimo sport eh, abbiamo intrapreso anche la strada della formazione perché poi eh, è un mondo ancora questo giovane quindi è anche giusto che gli addetti ai lavori eh, poi condividano il proprio know-how e facciamo inoltre anche un evento che è il Social Football Summit eh, di cui magari eh, parleremo in futuro, parleremo dopo che però eh, anticipo è un evento che è proprio focalizzato Uh, sull'evoluzione dell'industria del calcio, si fa allo stadio olimpico e attira eh, a livello internazionale tutti gli addetti ai lavori di questa, di questa industria chiaro sì sì ovviamente ne parleremo ehm, in, nel corso di, di questo approfondimento ma prima visto che proprio monitorate ecco, i social eh, nel, nel mondo del calcio io vorrei fare una panoramica eh, a livello proprio dei club eh, di, di serie a ecco chi se la cava meglio chi invece deve ancora apprendere qualcosa dal punto di vista eh, dei social media eh, nelle squadre ecco, del nostro massimo campionato e poi un confronto anche a livello europeo perché eh, il, insomma ci dobbiamo appunto confrontare con Big, eh, d'Europa Big non solo sul campo ma anche nel mondo del digitale, Real Madrid Barcellona, United City Sì, noi in Italia in realtà abbiamo uh, diversi casi virtuosi uh, tra i migliori io ti ci metterei sempre la, la Roma e, e la Juventus la Roma perché probabilmente è stata una delle prime a capire realmente Uh, le potenzialità del mezzo loro sono stati i primi uh, si può tranquillamente dire a livello internazionale ad aver creato una media house uh, interna proprio per uh, internalizzare tutta la produzione di contenuti uh, editoriali e digitali e stiamo parlando del 2014 2015 quindi sembra quasi una, una preistoria digitale uh, è arrivata molto più tardi la Juve però come spesso fa Uh, come spesso fanno i bianconeri poi riescono a, a bruciare le tappe e a primeggiare uh, anche in questo settore anche loro vantano di, mh, discreti diciamo chiamiamoli uh, record la Juventus infatti è stato il primo club uh, a livello europeo a collaborare con una piattaforma come Netflix quando fece uh, nel 2000, tra il 2018 e il 2019 uno dei primissimi documentari lanciato da queste piattaforme dedicate al calcio poi sono arrivate ovviamente le due milanesi entrambe tra l'altro uh, fornite con una uh, con una house. io il concetto di house tendo sempre a mm -hmm. uh, a rimarcarlo uh, perché uh, è un passo mh, di trasformazione sia digitale ma proprio di uh, per il club uh, per far sì che diventi proprio una vera e propria uh, impresa, un'azienda globale internalizzarsi e uh, essere capaci di prodursi da soli uh, i propri, con propri contenuti da vendere, appunto anche a piattaforme come Netflix o Prime, è un passo essenziale. Quindi diciamo che abbiamo quest queste società che sono sicuramente virtuose. Eh, la trasformazione digitale ha permesso anche altri club, eh, mh, per passami il termine, minore, o che comunque eh, impegnano posizioni di classifica più basse rispetto a quelle che di prima sì. eh, di crescere, di riuscire anche ad andare oltre eh, la conoscenza del proprio brand a livello locale eh, e quindi in un certo senso anche aumentare il, il valore oltre che a connettersi con, con i propri tifosi locali chiarissimo cioè, per... sì ti stavo per fare un esempio anche un po' in proiezione futura che è il Prosinone mm -hmm. che molto, molto probabilmente eh, sarà una nuova squadra di Serie A per il prossimo anno, quello ad esempio è, è proprio un caso di squadra che è, è diventata virtuosa anche a livello eh, digitale senza poi avere una storia di trofei vinti o una certo, storia certo. Uh, centenaria in Europa ad alti livelli quindi ecco tu, eh, ti citi, livellare. chiaro, chiaro, chiaro il Frosinone a me viene in mente uh, un altro precedente quello del Pordenone quando ha dovuto uh, giocare contro l'Inter uh, in Coppa Italia rischiando tra l'altro anche di buttare fuori dalla competizione in maniera piuttosto clamorosa i nerazzurri ecco lì c'è stato un uso proprio uh, dei social uh, molto uh, intelligente gente anche molto divertente lì c'è stato un uso molto intelligente anche perché cioè poi a cosa aiuta tra, tra le tante cose a cosa aiutano in cosa ci aiutano i social o a cosa ha aiutato ad alcune squadre a prendersi quella rilevanza mediatica quella notiziabilità che i media tradizionali sappiamo benissimo comunque concedono maggiormente ai top club o a squadre che hanno una fanbase eh, maggiore anche per questioni ovviamente di, uh, di interesse, dei contenuti e degli argomenti. Invece lì il Fordenone fu una delle prime che ci dimostrò che anche una squadra di Serie C può andarsi a prendere la ribalta nazionale, ovviamente facendo leva su un evento di interesse nazionale che era la, la Coppa Italia, erano i quarti se non ricordo male, sì. eh, quindi con una, con, un certo, con una certa rilevanza nazionale. Però è riuscita ad andare oltre proprio grazie a quell'uso dei social, simpatico dicevi tu giustamente perché non ci dimentichiamo mai anche e soprattutto nel calcio che siamo sui social, io dico per cazzeggiare, per, eh, per puro divertimento, per puro intrattenimento o meglio questa è una parte che mh, impegna la mh, gran parte del nostro utilizzo dei social e questo non se lo devono dimenticare mai, è stata in sé anche a livello di registro comunicativo una grande evoluzione che hanno fatto i club, che dall'essere super istituzionali al, pre al prendersi sempre sul serio, molte squadre hanno anche capito che dovevano in un certo senso abbassarsi al, uh, al tipo di linguaggio che poi si stava sui social, che è prettamente uh, ironico, non autoreferenziale chiaro, sì sì, ecco ma a proposito appunto del linguaggio che viene utilizzato eh, sui social abbiamo fatto riferimento al caso del Pordenone ma direi che ecco che un altro caso di grande successo sto parlando di una piattaforma di Twitch è quello eh, della Bobo TV. Mm. ecco qui il linguaggio appunto non è assolutamente istituzionale tutto il contrario ma per quanto riguarda i club ecco non c'è proprio il rischio eh, che si perda un po' ecco di, di credibilità ma sai Valentina, alla fine anche il linguaggio lo fa molto la piattaforma, eh, poi nel caso della Bobo TV oh, ci sono dei personaggi che sono appunto distaccati da tutto ciò che è istituzionale, che rappresentano loro stessi, sono anche, questo andrebbe anche sempre sottolineato, sono ex calciatori che non devono quindi fare uh, riferimento a un club, quindi riescono a permettersi quel tipo di interazione poi sono su Twitch dove eh, l'istituzionale non premierebbe nulla e le, le stesse squadre che, sono, che hanno deciso di andare su Twitch perché sono pochissime attualmente proprio perché devi scendere a una produzione diversa rispetto agli altri social e a una grammatica diversa eh, fanno tutt'altro, fanno appunto intrattenimento trattenimento puro ovviamente lo fai attraverso professionisti eh, della comunicazione che in quel senso sono caster, host eh, quindi presentatori che sanno eh, fino a dove spingersi e, e conoscono le linee guida eh, del club, non, non a caso tutti quelli che eh, uh, tutta la produzione fatta dai club di Serie A o di altre squadre eh, su Twitch eh, è totalmente internalizzata e ritorniamo lì sono eh, dipendenti della squadra, sono persone che conoscono benissimo il proprio pubblico e il circuito in cui uh, restare pur facendo intrattenimento però è la c'è il rischio ovviamente, e alcune, e alcune squadre poi eh, in, in, questo, in questa trappola in, ci sono cascate, ma più su altri social, le, le piattaforme social come Twitch, cioè nasce proprio per fare intrattenimento cioè non eh, il rischio in realtà è proprio <ride> di vedere squadre eh, che intraprendono eh, strade digitali senza saper fare il intrattenimento, quello è l'unico credo che sia l'unico problema, poi la TV è davvero, è davvero un caso a parte, è un caso io dico sempre che ha creato un, un cortocircuito mediatico però me è anche un caso che è diventa totale eh, grazie a una grazie a dei professionisti, grazie alle agenzie che poi hanno creato Labo Tv. ovviamente quei quattro ci mettono il contenuto però è stato studiato a tavolino certo, ecco abbiamo citato appunto Twitch ma come hai sottolineato ci sono tante piattaforme diverse perché il mondo dei social è assolutamente vario e eh, composito soprattutto un mondo in costante evoluzione tanto che ogni sei mesi spunta poi una piattaforma nuova e ti chiedo ecco in questo panorama così vasto eh, dei social innanzitutto un giudizio su TikTok che è eh, forse il social più amato anche dalla fascia più giovane della popolazione se si mangerà completamente Facebook e invece rispetto a Twitch se sarà la nuova piattaforma di riferimento per la visione dei match in futuro e andrà a mangiarsi invece le piattaforme tradizionali. Eh, partiamo quindi da TikTok che è un social che a me piace molto, che apprezzo molto, che va preso ovviamente con le dovute, eh, con le pinze come si suol dire, io la chiamo è una, una slot machine no? perché ha lo stesso meccanismo in cui rischi davvero di di perderti eh, ore e ore a differenza poi degli altri, degli altri social è molto più semplice eh, è totalmente a scorrimento no? per i contenuti contenuti che a differenza di altri social eh, ti propone l'algoritmo eh, in base ai tuoi interessi mentre poi se ci pensi su Twitter Facebook, Instagram fondamentalmente seguiamo, eh, riceviamo contenuti di persone che seguiamo, mentre su TikTok eh, questo paradigma eh, si ribalta totalmente. Stiamo parlando di, prima si è detto di intrattenimento di tono ironico, stiamo parlando di un social che forse predilige eh, quasi esclusivamente quello, però è anche un social dove ho visto nel corso dell'ultimo anno, gli ultimi due anni, nascere Uh, format che sarebbero stati impraticabili sulle altre piattaforme, uh, e questo è anche dovuto al fatto che uh, in, in, nei primi anni ha attratto un'altra tipologia di pubblico e quindi anche di creator che hanno portato proprio una nuova freschezza e delle nuove idee. E mm, una grammatica che non sarebbe stata, secondo me, compresa o apprezzata sulle altre piattaforme, eh, ad oggi è cresciuto tantissimo. Eh, Superato il, uh, si avvia proprio a superare uh, il miliardo di, uh, di utenti, che è un numero che Facebook ci ha impiegato più di dieci anni per raggiungere. Però è, è. anche vero che piattaforme come Facebook oggi sono usate da metà della popolazione mondiale, quindi non dovremmo parlare, non parlare di, della scomparsa di Facebook, più che altro sarà una piattaforma sempre usata, sempre... Eh, che si attesterà su, quella, su quei numeri non crescerà mai più espone esponenzialmente come, come lo ha fatto negli ultimi anni però effettivamente su certe cose diventa obsoleta e soprattutto eh, lato aziende quindi anche club mm. di calcio offre pochissimo a livello di monetizzazione o di un certo tipo di, di interazione molti dicono banalmente che è un po' la patria della polemica un po in maniera generica superficiale per, per definirla, però come si dice ha un, un, pizzico, un pizzico di verità, però proprio a livello di monetizzazione ormai non è più eh, né la piattaforma di riferimento come lo era e anche a livello di advertising, cioè di promozioni a pagamento che un'azienda che un poteva fare non è più conveniente come prima, perché ovviamente è aumentata la, la la concorrenza, sono aumentati i prezzi è diminuita l'attenzione sono cresciuti dicevi, eh, gli altri social eh, quindi non è più conveniente come, come prima a TikTok mancherà manca insomma, quel salto oltre alla crescita di utenti ma proprio di convenienza dal lato monetizzazione che oggi per le squadre di calcio è praticamente assente ed è Chiaro. quello che parlando con colleghi la mettono sempre di più ovviamente anche, cioè, soprattutto vai a vedere quello Ecco, però eh, all'interno dell'impero di Mark Zuckerberg naturalmente non c'è solo Facebook, c'è anche no. un altro grande progetto che si chiama Metaverso eh, mm. e che ha cambiato anche il nome della stessa società. Ecco, sul Metaverso c'è un grande punto interrogativo perché sembrava proprio inaugurarsi con il Metaverso una nuova era, in realtà l'anno scorso eh, non ha avuto dei numeri eh, significativi, in positivo, eh, abbiamo visto ecco insomma un po' la, la sofferenza del eh, gruppo Meta, eh, che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Perché in realtà la Serie A, questo universo l'ha già esplorato, tanto che c'è stata una partita lo scorso campionato Milan-Fiorentina, la prima in assoluto trasmessa appunto sulla metaverso. Ti chiedo quindi se in un futuro gli stadi virtuali secondo te faranno concorrenza a quelli reali o meno? Sì, a parte che chiudo la risposta alla domanda precedente, perché poi focalizzandomi su TikTok ho rimosso totalmente la, la parte su Twitch, sì. ti dico proprio eh, rapidamente, non ne, sovvertirà le altre piattaforme per guardare le partite, diventerà una delle, e soprattutto diventerà quella dove il fenomeno del second screen, cioè guardo la partita ma eh, faccio anche altro come commentare insieme alla community o commentare con lo streamer che sta eh, seguendo come la partita sarà preferibile per chi vorrà vedere le partite in quella maniera. Poi, dal, poi in realtà ci saranno sempre i vari eh, da zone, vediamo pure l'evoluzione che prende Sky, i vari Prime e Netflix, tutte queste piattaforme qui eh, è col tipo che saranno le altre piattaforme dove guardare le partite. Non, Twitch non diventerà l'unica, ma diventerà forse sarà l'unica in cui vederla in una certa maniera. Sul. facciamo il salto. Eh, sul metaverso è. Eh, è stata una linea di, di innovazione, di business che non si è realizzata proprio come eh, Meta aveva auspicato, tant'è che oggi pagano eh, delle enormi conseguenze anche lato economico, anche loro. Eh, di Due giorni fa ho la notizia di 10.000 licenziamenti, che è. è un fatto abbastanza pesante, loro parlavano tra l'altro al social football summit di due anni fa di, una, di un avvento del metaverso entro 4-5 anni, io penso che in realtà si siano resi conto eh, che i tempi sono molto più lunghi e che l'investimento più, più, deve essere più corposo, però saranno proprio lunghi i tempi anche per farlo metabolizzare a, alle persone, nel nostro caso tifosi l'anno scorso c'è stata per i paesi del Mena, quindi uh, principalmente il Middlesest, questa proiezione di Milan Fiorentina uh, nel metaverso, perché ovviamente la, la Serie A sta cercando di uh, tenere il passo anche delle altre leghe a livello di innovazione, ci ha provato, ha voluto insomma, uh, mettere il primo, il primo mattone da questo punto di vista. Il metaverso non sostituirà mai gli stadi tradizionali, ci sarà secondo me una sovrapposizione. Ti riporto una, uh, un discorso che fece una volta un collega che lavorava al Real Madrid che mi disse che uh, loro avevano stimato che nel corso dei prossimi cent'anni avrebbero avuto solo l'1% di tifosi del Real Madrid capaci proprio di guardare una partita al Bernabeu. E, un, un solo l'1% aveva la possibilità proprio di andare a Madrid mm -hmm. a guardare la partita questo cosa vuol dire? che hai un 99% di tifosi che non riesci a monetizzare ulteriormente non riesci a convertire e ai quali devi offrire un altro tipo di esperienza e adesso ecco che arriva quella del metaverso può essere ideale proprio, proprio perfetta eh, per raggiungere questa parte di fanbase scoperta perché io posso entrare al Bernabeu anche stando in Asia, in Italia in Francia però sarà anche, comunque un'esperienza diversa Chiaro. da quella dello stadio per questo ti dico, uh, sarà una sovrapposizione e inoltre mh, offrirà anche altri tipo, uh, tipi di micro esperienze che prima erano uh, impossibili da immaginare ti prendo il caso del Manchester City sta usando il metaverso uh, per migliorare la parte di training quindi di performance sportive eh, simulando anche proprio la, quello che è l'allenamento alcuni esercizi di allenamento del Manchester City probabilmente vorrà proporre questa esperienza anche ai tifosi quindi anche lì si allarga cioè la, il ventaglio dell'esperienza che può fare un tifoso grazie a questi strumenti. Certo. Mm -hmm. eh, più, più che eliminare alto, si, si sovrappone, oppure allarga, sì. eh, allarga il ventaglio. Una cosa del genere, poi sarai d'accordo con me che può diventare curiosa anche per chi non è tifoso del Manchester City, che però potrebbe diventare il famoso eh, tifoso da seconda squadra, un simpatizzante, anch'esso monetizzabile. Chiaro. Quindi ci saranno ecco, queste esperienze virtuali che si affiancheranno e non sostituiranno quelle reali. No, che, ecco, amplieranno, amplieranno. Esatto. Si, si amplierà ecco, il, il ventaglio delle possibilità delle esperienze eh, dei tifosi. Ecco, facevi riferimento a proposito del metaverso, della volontà proprio della serie A di stare al passo con i tempi, eh, con questo esperimento ecco, della proiezione di Milan-Fiorentina, eh, al passo con i tempi eh, rispetto naturalmente alla concorrenza abbiamo citato prima i grandi club europei non possiamo non citare anche gli Stati Uniti che vengono sempre un po' identificati ecco come il punto di riferimento quando si parla di innovazione quando si parla eh, di digitale ma c'è qualcosa che il calcio italiano può apprendere a livello di gestione dei social dalle grandi leghe mi riferisco alla NBA e alla NFL ma io ti stupirò dicendo che in realtà sono leghe come le NBA che possono imparare da noi ah. Vedi. Dal, lato, dal lato social perché poi l'NBA, l'NFL tutta quella parte americana va presa assolutamente come esempio massimo per quanto riguarda l'esperienza del tifoso e la digitalizzazione in generale e poi è importantissimo oggi dividere le piatta i social network da tutte quelle che possono essere le piattaforme digitali eh, eh, tra l'altro e considera sempre che i social sono nati prima da loro e quindi in un certo senso come ogni innovazione poi arriva ad un punto in cui viene eh, messa in secondo piano per altre nuove innovazioni, quindi per loro nel 2012-13 i social potevano già essere vecchi mentre per noi arrivavano e, e imparavamo sì. ad usarli È proprio l'esperienza digitale intesa a 360 gradi che deve essere Uh, è presa ad esempio da loro in qualsiasi uh, microcampo, anche dalla digitalizzazione del sistema di acquisto dei biglietti e dell'arrivo allo stadio uh, anche il fatto che loro molti, molti dei, dei club NBA, NFL, uh, MLS uh, hanno dei veri e propri programmi di crescita di start up Quindi loro accolgono proprio Uh, i talenti uh, che hanno aziende e start nel digitale per poter innovare sempre di più ogni tipo di esperienza le più grandi appunto esperienze di metaverso alla fine uh, le hanno fatte loro poi se te vai a vedere in effetti lato social anche a livello numerico in realtà padroneggiamo noi no, inteso come Europa se mm -hmm. te vedi la il conteggio delle interazioni uh, di tutti i social media, di squadre come Real Madrid, ma anche Juventus, uh, Barcellona, superano di gran lunga quelle di, dei Los Angeles Lakers, di Cleveland, eh, eccetera, eccetera. Forse il, la, la lega americana, da cui è molto interessante prendere anche degli spunti social, e l'MLS, sì. che però, ovviamente, fa un discorso a parte. È uno sport che in America. Eh, nasce come secondario è uno sport che, ha, che per crescere sta guardando tanto all'Europa quindi ci sta che in realtà siano proprio loro che abbiano in un certo senso abbiano preso un po' un'impronta occidentale europea anche nella gestione social però poi come ogni cosa loro sono avanti quindi diventano bravi mm -hmm. eh, diventano anche bravi in quello sanno che devono attirare un pubblico europeo anche e soprattutto tramite i social, quindi ci sta che loro eh, facciano questo, questo utilizzo strategico molto più vicino e molto più centrale, eh, come lo facciamo noi. Una lega come l'NBA vede, vede adatto, una lega come l'NBA, fa, l'NBA Fast League, dovete dal, dal divano di casa appunto col visore da tre anni un abbonamento anche abbastanza economico puoi praticamente guardarti la partita col visore ed essere lì in, uh, nella panchina delle due squadre loro guardano più cioè stanno rivoluzionando e attenzionano l'esperienza più da quel punto di vista i social per loro sono semplicemente un mezzo per attrarre traffico o per veicolare un messaggio, Se non sono assolutamente centrali uh, come lo sono per noi nella... Chiaro in tutta la struttura digitale chiarissimo ecco eh, torniamo appunto in, in casa nostra a proposito ecco di innovazioni naturalmente che il calcio italiano cerca per eh, tenere il passo eh, io direi facciamo un salto proprio sul vostro sito perché c'è un bel approfondimento dedicato proprio al nuovo format eh, della supercoppa italiana sempre nell'ottica eh, dello show business così come troviamo altri articoli in questa sezione dedicata alla rassegna stampa ma non c'è solo questo in social media soccer perché abbiamo anche una sezione dedicata agli approfondimenti ad esempio viaggio nella Rihad di eh, Cristiano Ronaldo un reportage ecco, per capire come viene vissuto il calcio in Arabia Saudita l'influenza dei paesi eh, del Golfo ecco sicuramente un'area questa che prende sempre più quota anche dopo il mondiale catariota eh, cui abbiamo assistito e infine un'ultima sezione dedicata alle interviste ecco a proposito io mi soffermerei eh, proprio qua eh, sulle voci che contribuiscono anche alla, al vostro sito rispetto al, alle tante personalità che hai avuto modo di intervistare c'è qualcuno che ti ha dato un consiglio, un suggerimento una strategia che avevi pensato e che si è rivelato invece importante, illuminante? Eh, sì, sono diverse secondo me si può prendere Qualcosina da tutti. Eh, lato diciamo, di interesse, forse proprio perché è diverso dagli altri figure intervistate. Davide Nicola, che è un allenatore molto forte sui social, già questa è una notizia, perché gli allenatori italiani non stanno sui social, è stato sicuramente un personaggio interessante. Poi è sempre eh, dico, sentire un po' l'opinione dei colleghi sudamericani, perché uh, lì il calcio lo vivono proprio diversamente. Per quanto noi siamo appassionati, lo viviamo settimanalmente, eh, mi viene quasi da dire che noi lo viviamo, lo viviamo quasi con una passione isterica. Mm -hmm. Mentre la loro è pura, pura veramente eh, l'amore inteso come do senza voler, eh, voler ricevere. Quindi è figo vedere proprio loro come mh, costruiscono i contenuti, si relazionano… Eh, come loro sbilanciano spesso e volentieri, eh, nella pianificazione editoriale la parte emotiva tende davvero una grande eh, percentuale rispetto a un altro uh, uh, ad altri toni, diciamo, e si ritrovano molto meno rispetto a noi, poi a dover disinnescare situazioni di eh, eh, polemica e eh, di commenti non non proprio piacevoli. Poi ci sono tante, diverse interviste anche ad addetti ai lavori italiani eh, che sono uscite sul nostro sito, tipo eh, cito ad esempio Giuseppe Sapienza che da poco è, è direttore comunicazione della Regina, ex Milan, Inter, insomma una, una grande carriera alle spalle, che secondo me va letta proprio per, è quasi una lezione gratuita di comunicazione sportiva. Eh, è sempre un gioco difficile puoi dire chi è quello da cui quella che preferisco quella da cui è peggio chiaro, chiaro. Eh, tanto, però si prende sempre un, un po da, da tutti poi noi cerchiamo di diversificare il più possibile e troverai anche tra le ultime interviste eh, una fatta al, al regista del documentario mh, che ha un prima dedicato a Carletto Mazzone sì. e anche quello è ad esempio Stiamo parlando sempre di industria del calcio, di contenuti, ma è già un altro punto di vista totalmente diverso da quello che potrebbe darti un, un social media manager o un direttore marketing carissima, ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso l'intervista da Alessio Di Cosimo regista del documentario su Mazzone, beh, personaggio grandissimo eh, del nostro calcio Prime che ha dedicato proprio all'allenatore recordman di panchina in Serie A un contenuto arricchito da testimonianze preziose beh, eh, citiamo nomi grandissimi quelli di Roberto Baggio, di Andrea Pirlo e naturalmente anche di eh, Pepe Guardiola che Mazzione ha allenato ai tempi eh, del Brescia ecco Luigi, un ultimo spunto perché hai parlato di diverse voci eh, che ehm, ti hanno fornito ecco, dei contenuti interessanti, il contributo prezioso degli addetti ai lavori, ma non solo ecco, nel vostro sito Social Media Soccer, perché c'è anche in realtà un grande evento che voi organizzate, e eh, si tratta del eh, Social Football Summit, eh, appunto l'hai detto all'inizio di questo approfondimento, grande evento sull'industria eh, del pallone allo Stadio Olimpico, io volevo chiederti, ecco, se ci puoi spoglierare qualcosa di questa nuova edizione del 2023? Quali saranno le grandi personalità ecco, che si presenteranno all'Olimpico per fornirci il loro ulteriore contributo su questo argomento? Eh, ce ne saranno di diversi, secondo me l'anno prossimo e eh, non è detto che noi da, praticamente lo facciamo, la prossima sarebbe la quinta edizione. Eh, almeno da tre edizioni lo facciamo allo Stadio Olimpico e forse già quella potrebbe essere domini in spoiler già quella potrebbe essere in realtà la novità del prossimo anno col, col cambio location eh, eh, e non sarebbe insomma non sarebbe banale sì. si, ritorna, si ritornerà sicuramente a novembre a farlo l'edizione del 2022 l'abbiamo fatta a settembre perché c'erano i mondiali sì. noi cerchiamo sempre di sfruttare la sosta mondiale eh, come periodo ideale per l'evento perché invitando addetti ai lavori in quel periodo non lavorano quindi eh, è molto più facile poi eh, avvicinare e poter invi invitare anche colleghi, colleghi esteri l'edizione passata se vedi gli speaker eh, mostra quanto ci siamo riusciti a consolidare in questi anni sul mercato italiano tant'è che a livello di leghe e federazioni c'erano tutti c'erano tutti i vertici da Mancini, Gravina a Deservo Casini, Balata insomma, tutti i rappresentanti al vertice di leghe e sì. federazione eh, la, la novità che che poi in realtà un, un punto eh, un nostro obiettivo da tempo, è quello di internazionalizzare sempre di più eh, l'evento nel corso degli anni ci siamo riusciti abbiamo avuto tutti i top club eh, dal Barça dal Real eh, Juve, Inter, Arsenal United City la speranza e soprattutto l'approccio la, che stiamo avendo è quello di riuscire però ad unirli quasi tutti in un'unica edizione perché sì. questi nomi che ti ho citato ovviamente, sono avvenuti uh, ve nelle, uh, nelle varie manifestazioni, nelle varie edizioni invece per la prossima edizione vorremmo proprio avere l'evento più completo uh, che si possa immaginare uh, per gli addetti ai lavori poi ci saranno anche eventi collaterali non totalmente focalizzati sull'industria del calcio e non solo panel, i panel per me sono Uh, i tavoli tematici le discussioni che teniamo uh, appunto in quei due giorni quindi ci saranno durante l'evento ci saranno anche altri eventi collaterali e soprattutto eventi di formazione Chiarissimo, ecco, guarda, noi in realtà li stiamo facendo scorrere tutti, eh. i nomi sono davvero tanti, una lista infinita, abbiamo visto appunto anche Luigi De Sierva, amministratore delegato della Serie A, Andrea D'Amico, procuratore, poi eh, Dario Mirri, presidente del Palermo, tempo. senza contare naturalmente il ecco il contributo chiaramente eh, poi di, di tutti i colleghi internazionali Joe eh, Tacopini sono, sono nomi eh, veramente di, di grande rilievo, di grande eh, spessore e quindi ecco aspettiamo naturalmente l'edizione di questo novembre, novembre 2023 per tornare a fare il punto tutti insieme eh, sull'industria del calcio naturalmente social media e non solo perché questo è solo un piccolissimo aspetto di tutto il business legato al mondo eh, del pallone. Io, Luigi, ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento, per il tuo contributo e ti aspetto nuovamente ancora sulle fonti per continuare a parlare di social media, di calcio, insomma di tutto quello che poi ci appassiona. Grazie ancora. Grazie a te, Valentina. Alla prossima. Grazie. Ciao.